Ciao da Luci! Oggi realizzeremo insieme questa bellissima maglia che avrete già visto dall'anteprima, molto molto semplice da realizzare, con la particolarità della raglan un po' disegnato, diciamo. È una maglia interamente fatta a maglia alta quindi anche per principianti non ci sono diminuzioni nelle maniche perché io ho voluto proprio che ci fosse questo tipo di arricciatura sul polsino quindi ho semplicemente eh, fatto l'ultima l'ultimo giro di diminuzioni nel mio caso dimezzando le maglie tutte in una volta quindi non durante la lunghezza ma le diminuzioni sono state fatte tutte insieme sull'ultimo giro prima del polsino la particolarità è anche il fatto che abbia il fianco svasato tutti e due i fianchi svasati riprendendo esattamente il motivo del raglan io ora ve la farò vedere con un filato più chiaro questa è stata realizzata con il colore 500 di Merceria Italia Artisan e con un gomitolone ehm, ho fatto tutta la maglia taglia M e me ne è avanzato ancora parecchio quindi se volete andare sul sicuro vi consiglio proprio il colore 500 Mentre adesso ve lo farò vedere con un filato che mi è stato regalato, quindi ne farò una seconda con un filato che mi è stato regalato ed è un 100% sintetico anch'esso, leggermente diverso, un po' più pelosino, ma eh, userò lo stesso uncinetto e mi verranno quindi le stesse misure l'uncinetto che ho utilizzato è un uncinetto del 4,5 ora vi darò tutte le specifiche che ci serviranno per iniziare la nostra maglia la maglia l'ho chiamata ritorno perché sono tanti mesi che non faccio video e mi piaceva l'idea del, del fatto che appunto ritorno a fare video e quindi l'ho chiamata maglia ritorno, è una maglia semplicissima l'unica eh, misura misura tra virgolette eh, l'unica eh, accortezza che dovrete avere è che ogni raglan dovrà essere di 6 catenelle quindi 6 x 4 già sono 24 catenelle essenziali per i raglan io poi l'ho fatta leggermente rettangolare non del tutto rettangolare perché ho variato pochissimo uh, i lati lunghi con i lati delle maniche. Infatti ho usato 18 catenelle per le parti lunghe e 16 catenelle per le parti corte. Il totale è di 92 catenelle. Vedete dal disegno sono 6 6, 6 e 6, 16, 16, 18, 18. Il totale in centimetri della catenella che avremo una volta montate le 92 catenelle, ovviamente riferendomi al mio filato e al mio uncinetto, è di 55 centimetri, quindi giusto per far passare la testa, perché volevo uno scollo un po' stretto cos'altro vi posso dire direi che possiamo partire naturalmente ehm, non sarete obbligati ad usare la stessa quantità di maglie sui lati potrete variarla se fate una maglia per bambino ovviamente 18 catenelle saranno troppe eh, se farete una maglia ehm, dove vorrete uno scollo più ampio, ovviamente le mie catenelle saranno poche. L'unica cosa che non dovete cambiare sono le catenelle degli angoli. Per i lati potete fare eh, come desiderate, quindi se invece di 18 ne volete mettere 20, 22, 24, 25, non c'è un multiplo potete tranquillamente farlo. Se avete per esempio un seno prosperoso, potete decidere di mettere più maglie davanti e meno maglie sul retro. Se volete una cosa un po' più rettangolare, quindi un collo più a barca, potrete allargarlo e stringere Uh, i lati delle maniche insomma potrete uh, fare come meglio credete l'importante sono le catenelle degli angoli perché quelli ci servono per il disegno del raglan tutto il resto è a vostro piacimento iniziamo a fare queste 92 catenelle e poi uh, procediamo però prima sigla una volta realizzate le nostre 92 catenelle manteniamo tutto sul dritto perché dobbiamo andare a chiudere in cerchio ecco qui chiudiamo in cerchio e ovviamente chiudiamo con una maglia bassissima partiremo per l'appunto dal prima primo Angolo, quindi dalla prima metà di raglan in questo modo ci alziamo con due catenelle filo sull'uncinetto rientriamo proprio nella stessa catenella di partenza quindi dove c'è l'attacco delle due catenelle e usciamo solo da due occhielli quindi una um, maglia alta chiusa a metà filo sull'uncinetto di nuovo un'altra maglia alta chiusa a metà in questo caso abbiamo solo 3 occhielli perché la prima maglia è sostituita da catenelle per tutti gli altri ehm, disegni di lavorazione le catenelle dovranno essere 4 sull'uncinetto quindi filo sull'uncinetto chiudiamo tutto insieme facciamo una catenella di sicurezza e due catenelle di separazione una volta fatte queste due catenelle di separazione filo sull'uncinetto saltiamo due catenelle sottostanti una e due e sulla terza Iniziamo il nostro lato lungo, quindi in ogni catenella lavoreremo una maglia alta per un totale nel mio caso di 18 maglie alte. Se avrete fatto le catenelle un po' morbide sarà più semplice. Dopo aver fatto le mie 18 maglie alte faccio 2 catenelle di separazione salto 2 catenelle di base e sulla terza vado a fare di nuovo le tre maglie alte chiuse insieme quindi esco da due, di nuovo carico, entro, esco da due, carico, entro, esco da due come potete vedere adesso gli occhiali sono quattro sono 4 perché abbiamo fatto una maglia alta non sono semplici catenelle di partenza chiudo tutto insieme catenella di sicurezza 2 catenelle di separazione e facciamo la stessa lavorazione ma non nella stessa catenella sottostante ma andiamo in quella a fianco quindi di nuovo chiudo a metà chiudo a metà chiudo a metà chiudo tutto insieme catenella di sicurezza 2 catenelle di separazione e nuovamente filo sull'uncinetto vado a saltare una 2 catenelle e sulla terza inizio a fare il la terza in poi ovviamente il lato corto che io ho fatto di 16 maglie alte quindi una ad una andiamo a fare le nostre 16 maglie alte effettuate anche le nostre 16 maglie alte di nuovo 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto saltiamo 2 catenelle di base e nella terza andiamo a fare di nuovo le tre maglie alte chiuse insieme 2 e 3 state bene attenti a uh, togliere solo due occhielli alla volta a volte quando sono tante si rischia di tirarne giù di più ora le chiudo tutte insieme catenella di sicurezza 2 catenelle di separazione filo sull'uncinetto vado nella maglia a fianco e faccio nuovamente le tre maglie alte chiuse insieme quindi 2 e 3 chiudo tutto insieme catenella di sicurezza 2 catenelle di separazione e ricomincio così andando avanti fino ad avere tutti e quattro i miei lati ovviamente poi chiuderemo insieme l'ultimo angolo arrivati ad avere tutti e quattro i lati vi devono rimanere 3 catenelle quindi le due da saltare e la terza da lavorare facciamo le due catenelle di separazione salto una due e nella terza che è quella a fianco alla prima di partenza andiamo a fare le nostre tre maglie alte chiuse insieme 2 e 3 chiudiamo tutto insieme catenella di sicurezza ora per rimanere al centro dell'angolo, io uso sempre lo stesso sistema. Filo sull'uncinetto, vado a infilarmi sulla chiusura delle, mag delle maglie. Quindi, dove si chiudono tutte insieme, si forma un anellino bello largo. Vedete, se io faccio così, si vede bene che è bello largo l'anellino. Quindi ci infiliamo proprio in quell'anellino, peschiamo il filo e concludiamo una maglia alta e siamo già al centro della nostra lavorazione. Ora possiamo partire da qui facendo mezzo angolo come abbiamo lavorato in partenza, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro al centro dei due gruppi di tre maglie alte chiuse insieme e vado a fare le tre maglie alte chiuse insieme in questo modo chiudo tutto insieme catenella di sicurezza 2 catenelle di separazione ora la prima maglia alta siccome sarà l'aumento io la vado a fare all'interno di questo uh, foro che si è creato con le due catenelle rimanendo molto vicina alle altre maglie in questo modo e ho fatto la prima maglia del lato ora lavoro maglia su maglia fino al prossimo angolo sto andando a lavorare quindi l'ultima maglia di aumento all'interno Ovviamente dello spazio creato dalle due catenelle, quindi due catenelle di separazione e vado a infilarmi nello stesso foro dal quale sono partita, facendo le mie tre maglie alte chiuse a metà: 2, 3. Chiudo tutti insieme catenella per fermare quindi filo sull'uncinetto e rientro nuovamente ve lo faccio vedere un po più da vicino giusto per essere chiari vedete che si crea questa catenella sulla chiusura delle tre maglie alte insieme vedete si vede perché è molto più lunga quindi noi andiamo proprio lì sotto Prendiamo il filo, chiudiamo e ci ritroviamo nuovamente al centro dell'angolo per poi ripartire. Quindi non avremo nessuna brutta giuntura. Quindi questo è quello che dovrà venire... Ecco qui, tento di stenderlo sul tavolo. Diciamo che questo filato è un po' elastico quindi tende a eh, lasciarsi ritirarsi diciamo comunque questo è quello che dovrà ehm, venire andrete avanti così fino ad arrivare allo scalfo manica di, so, di solito io lo calcolo in 18 centimetri, nella maglia blu quindi nell'originale ne ho fatti 20 in questa andremo poi a vedere quanti ne dovrò fare perché il filato è diverso e quindi potrebbe cambiare. Potrebbe cambiare anche a seconda della vostra taglia, quindi i giri sono relativi a seconda della taglia, del filato, dell'uncinetto e della, della vostra mano. Quindi io proseguo e eh, poi vi faccio vedere come si chiude lo scalfo manica eccoci arrivati alla chiusura per lo scalfo manica ovviamente poi prenderete le misure giuste per voi io ho ehm, fatto per arrivare fino a qui allora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 giri quindi al mio quindicesimo giro inizierò a chiudere e lo farò in questo modo ci sono due modalità se non avete raggiunto la larghezza e non volete portare lo scalfo manica troppo in basso, perché a volte è brutto vedere lo scalfo manica troppo staccato dall'ascella, allora aggiungerete delle catenelle lateralmente, quindi tra una... Uh, un angolo e l'altro metterete poi delle catenelle a vostro piacimento non c'è multiplo non c'è nessun tipo di ehm, come dire obbligo di catenelle sarà a, a seconda delle vostre eh, misure delle misure che dovrete raggiungere se invece vi va bene già così la larghezza perché siete arrivati alla larghezza che vi piace chiuderete senza eh, nessuna catenella io procederò senza nessuna catenella quindi vi faccio vedere come chiudere senza sta a voi poi decidere se metterle oppure no siccome partiremo dal lato lungo e la manica invece andrà chiusa così faremo un altro giro quindi calcolate subito se vi serve questo giro, eh, faremo subito un altro giro fino ad arrivare al prossimo angolo di chiusura, quindi faremo quello che fatto finora fino ad arrivare al prossimo angolo. Sono arrivata al punto di chiusura quindi vado a fare sempre l'aumento le due catenelle di separazione entro nell'angolo facendo due maglie alte una e una due prendo l'altra metà di lavorazione la metto vicina e all'interno dell'altro angolo faccio altrettante due maglie alte una e due in questo modo io sono andata a chiudere i miei due angoli insieme creando quella che poi sarà la manica non vi preoccupate se è larga perché eh, ci serve comunque la larghezza per poi fare arricciare il polsino ora fatto questo faccio le due catenelle di separazione mi infilo nel foro e faccio l'aumento perché in questo giro ancora stiamo lavorando come se stessimo facendo ancora il raglan e vado a fare tutte le maglie fino ad arrivare alla prossima chiusura sono arrivata a fine giro quindi faccio l'ultima maglia le due catenelle di separazione e qui all'interno vado a fare due maglie alte una e due Prendo l'altra metà, in questo modo, entro qui e faccio due maglie alte, una e due restate bene attenzione a quello che sto per fare allora qui eh, vi dico già che ho sbagliato dovevo partire con due maglie alte e ne ho fatte tre chiuse insieme ma non importa perché è come se non calcolassimo la catenella quindi lavoriamo poi due maglie su questa eh, io lavorerò due maglie su questa catenella voi mh, ne farete due in partenza e non sbaglierete come me in questo caso cosa faccio? non vado a chiudere il giro carico entro nella maglia quindi vado già a fare l'altro giro con una maglia alta in questo modo lavoro la seconda maglia alta se voi avete fatto due maglie e due maglie le avrete da lavorare. Io in questo caso le ho lavorate insieme perché ho sbagliato. Vado a lavorare due maglie nel foro creato dalle due catenelle. Ed ora inizio a lavorare maglia su maglia tutte le maglie che mi ritrovo. Fino ovviamente ad arrivare poi alla prossimo alla prossima chiusura dove vi farò vedere che essendo già chiuso ci lavoriamo sopra perché ora andremo a lavorare a spirale in modo da non avere giunture nella lavorazione sono arrivata all'altra chiusura quindi lavoro due maglie nel foro sottostante lavoro maglia su maglia le due maglie che ho messo nel raglan maglia su maglia le altre due maglie dell'altro raglan vedete abbiamo unito di nuovo due maglie all'interno del foro costituito dalle due catenelle e ricominciamo a lavorare maglia su maglia fino ad arrivare a quella che sarebbe la chiusura del giro ma essendo a spirale non si chiuderà più il giro si andrà avanti a lavorare in circolare senza inizio e senza fine come vedete siamo arrivati a quella che dovrebbe essere la chiusura a giro quindi andiamo a fare le due maglie nello spazio delle due catenelle lavoriamo sulle due maglie sottostanti che ci troviamo nell'angolo ora qui era la partenza lavoriamo anche le due maglie dall'altro lato in questo modo dopodiché senza chiudere né niente andiamo avanti a lavorare sulle maglie così come ve le trovate quindi vedete io non ho chiuso il giro e non l'ho riaperto perché stiamo lavorando a spirale quindi da ora in poi non dovrete fare altro che lavorare in circolare in questo modo vi ritroverete la chiusura e la riapertura. Vedete che qua è più alto, arriverò qui, tornerò indietro, ripasserò sulle maglie e quindi vado avanti così fino all'altezza uh, che desiderate prima di iniziare le svasature dei fianchi. Quindi se voi avete il fisico a pera come il mio eh, io sono arrivata appena sotto l'ombelico con la lavorazione senza poi fare le svasature quindi andate avanti eh, per un'altezza circa fino all'ombelico magari qualcosina più sotto e poi vi farò vedere come reinserire il raglan sui lati per poter così poi avere la svasatura sui fianchi arrivati a una determinata lunghezza che deciderete voi naturalmente in base a dove eh, inizia poi eh, ad allargarsi il vostro fianco continueremo in questo modo allora gireremo la maglia e segneremo cercheremo di capire qual è la metà esatta della maglia io adesso la sposto qui così la vedete tutta la metà esatta della maglia senza segnarla non è importante anche se ci mettete il marca punti non fa niente dovete tenere presente sempre la stessa cosa il nostro raglan è di 6 punti quindi se io decido che questo è l'angolo questi già sono due punti, ne conto altri due, so che io dovrò in questo caso lavorare una maglia e iniziare a fare il raglan, proprio in questo modo. Allora, prendiamo il nostro filo, facciamo la nostra maglia alta, facciamo le due catenelle per saltare le due maglie sottostanti. Dopodiché entriamo nella terza e facciamo quello che abbiamo fatto per il raglan. Quindi una maglia chiusa a metà, due chiuse a metà, tre chiuse a metà. Chiudo tutti insieme, sicurezza, due catenelle. Entro nella maglia a fianco, faccio altre tre maglie chiuse a metà. 2, 3, chiudo tutto insieme, catenella di sicurezza, 2 catenelle di separazione, dopodiché salto 2 maglie e vado avanti a lavorare a maglia bassa fino all'altra metà di lavoro, quindi come vedete abbiamo ripreso il nostro raglan, ovviamente all'altra metà ci arriveremo da soli perché io vi faccio vedere appunto come prendere la divisione ma vedete rimane proprio nell'angolo abbiamo ricreato il nostro raglan e da qui in poi la maglia inizierà ad allargare in questo modo di conseguenza andrà a mimetizzare i fianchi e a creare due piccole punte eh, su essi. Quindi faccio la stessa cosa da questa parte. Quindi calcolo, se volete potete usare il marcapunti. Io appoggio semplicemente la maglia avendo oltretutto già il riferimento di un angolo. Appoggio semplicemente la maglia sul tavolo, la appoggio bene e definisco quale sarà il centro. Calcolate che il centro sono 6 maglie, quindi le due saranno proprio quelle del eh, laterale e poi due davanti e due dietro. Niente di più semplice, veramente semplicissimo. Vado avanti eh, ancora un giro fino ad arrivare all'altro angolo, ve lo faccio rivedere, vi farò rivedere il prossimo, quindi come si lavora ma è lo stessa lavorazione della, del Raglan quindi voi già sapete come eh, si lavora e andrete avanti così fino alla lunghezza che desiderate dopodiché insieme vi farò vedere le maniche ecco qui appoggiando la nostra maglia noi abbiamo quest'angolo che è messo preciso a metà della nostra lavorazione quindi sull'altro fianco, vedete, sono arrivata, eh, se io poggio, ci sono le due maglie che ehm, devo saltare. Quindi faccio le due catenelle, le due catenelle filo sull'uncinetto, salto le due maglie sottostanti, nella terza faccio le tre maglie alte chiuse insieme, quindi una, due e tre chiudo tutto 3 catenelle una di sicurezza e due di separazione filo sull'uncinetto vado sulla maglia a fianco e nuovamente 3 maglie alte chiuse insieme una 2 e 3 chiudo tutto insieme catenella di sicurezza due di separazione ed ora proseguo saltando due maglie e andando avanti a lavorare a maglia bassa fino al prossimo raglan e lavoreremo sempre nello stesso modo quindi come abbiamo lavorato finora eh, il raglan quindi questi saranno i laterali della nostra maglia ma che saranno esattamente come abbiamo lavorato eh, lo sprone quindi, eh, si fanno gli aumenti nello stesso modo e eh, si fa il punto nello stesso modo quindi vedete abbiamo eh, fatto il primo punto adesso andremo avanti a lavorare esattamente come abbiamo fatto per il nostro raglan fino a che ci piacerà la larghezza e la lunghezza dopodiché non rifinirete con alcun che, lascerete la maglia esattamente così com'è io non ho fatto nessuna rifinitura sulla mia maglia chiuderà a maglia alta con le punte dei raglan sui laterali quindi non avrà altro tipo di lavorazione passiamo ora all'attaccatura delle maniche allora la inizieremo dal centro scusate eh, giro la maglia quindi da questo lato ed entreremo in nelle catenelle dove ci sarà la maglia alta io al suo interno per non fare buco farò due maglie alte mentre nelle maglie dove hanno eh, l'attaccatura piccola farò una maglia sola non è necessario che il numero sia preciso l'importante è che tutte e due le maniche abbiano lo stesso numero di maglie quindi potete agganciarvi come volete io mi aggancio qui con una maglia bassa e una catenella entro di nuovo e faccio la maglia alta completa dopodiché siccome a fianco vedete abbiamo la punta del raglan Cosa facciamo? Qui dentro mettiamo due maglie alte. Voilà. Poi una la mettiamo nell'occhiello di chiusura. Passiamo oltre. Qua c'è un altro foro e quindi sono altre due maglie alte. Ora si va lavorando maglia su maglia. Le maglie che abbiamo già presenti perché sapete che il, il top down ci mette già nella direzione giusta di lavorazione vi faccio vedere come concludo perché anche la manica verrà lavorata a spirale quindi io vado avanti per eh, tutta la manica fino alla chiusura così vi faccio vedere anche come rilavoro le due maglie qua dentro la maglia sopra alla chiusura le due maglie qua e la maglia centrale dopodiché vi faccio vedere come ricomincio la spirale sono arrivata all'ultima maglia quindi adesso nel lavoro due nel foro una e due una nell'anellino di chiusura del punto alto, quindi delle tre maglie alte chiuse a metà, quindi quella che era la catenella di sicurezza, faccio un punto anche lì dentro, a fianco mi ritroverò l'inizio, quindi da dove sono partita, no, sono partita più avanti, allora lavoriamo di nuovo una maglia qui, è un buco, ne facciamo due, riempiamo in pratica poi qua c'è una maglia lavorata laterale entro in questa e ne faccio due sono arrivata alla maglia iniziale vedete c'è il filo iniziale che io ora metto dietro rientro nello stesso foro della prima maglia fatta faccio una maglia alta Dopodiché ricarico ed entro nella prima maglia alta lavorata a inizio giro, così che io mi ritrovo con la lavorazione a spirale. Come vedete io adesso non avrò più né apertura né chiusura giro, esattamente come avevamo fatto per la... Ehm... La maglia per il corpo della maglia perché noi avevamo fatto la stessa cosa avevamo lavorato a spirale questo vi eh, aiuterà a non avere alcun segno di chiusura o apertura perché in effetti non ci sono io prediligo sempre la lavorazione a spirale quando possibile proprio perché non ho il segno di nessuna cucitura giuntura o qualsiasi cosa sia uh, brutta da vedere ecco. quindi ora non, dovete, non dovrete fare altro che andare avanti a lavorare per tutta la lunghezza della vostra manica come avete fatto per il corpo a punto alto niente di più semplice vi faccio vedere poi come ehm, chiudere il polsino tenete conto che questo è un campione la maglia è quella blu io l'ho lavorata con un filato diverso proprio per farvi vedere bene perché col blu era impossibile. Infatti l'altra è molto più morbida, è molto più bella perché è stata realizzata col colore a 500 che è un filato molto morbido ed è anche eh, leggero ma molto caldo, quindi addosso è leggero però scalda tantissimo, quindi io ve lo straconsiglio quel filato. Uno perché con un unico gomitolo ci fate l'intera maglia e ve ne avanzerà anche, se fate una taglia M barra L tutto o comunque ve ne avanzerà. Se invece eh, volete altro filato eh, comunque state co sui 1500 metri perché questo più o meno è la quantità di filato che serve per fare eh, l'intera maglia ora io proseguo un attimino quindi vado un attimino avanti con la lavorazione per allungarla solo un pizzettino giusto per farvi vedere poi come faccio il polsino e naturalmente chi la vuole tenere a manica corta almeno sa come fare quindi farà qualche giro fino a quando gli piace eh, la lunghezza la decidete voi io eh, nella mia l'ho fatta invernale quindi sono arrivata al polso e ovviamente eh, arrivando al polso poi ho tenuto conto della misura del mio polso e quindi poi vi faccio vedere come ho deciso di chiudere se voi chiudete sull'avambraccio o più vicino alla spalla ovviamente dovrete tener conto che le diminuzioni sicuramente saranno meno di quelle del polso io vi faccio vedere quelle del polso ma vi faccio vedere anche come eh, potete chiudere in un'altra posizione quindi più su tipo ehm, a tre quarti o addirittura proprio a mezza manica quindi vado avanti un pezzettino e poi ci vediamo per il polsino ricordate che per contare i giri dovrete eh, farlo esattamente dove c'è l'ultimo uh, foro del uh, raglan quindi quello centrale mi raccomando eh. da lì conterete i giri e ovviamente apertura e chiusura giro andrà fatta in quel punto anche se noi lavoriamo a spirale dobbiamo tenere quel punto come riferimento quindi, queste sono le due maglie iniziali, noi dobbiamo tenere questo come riferimento. Ora, mettiamo che io ho chiuso la mia manica e devo fare il polsino. Voi sapete che questo è un campione, quindi non andrò a fare l'intera manica. Cosa facciamo? Per chiudere non facciamo altro che mezza maglia alta, maglia bassa, Maglia bassissima e noi abbiamo chiuso il giro senza avere scalini, ora però dobbiamo iniziare le diminuzioni. Come si fanno le diminuzioni? Allora, noi prendiamo, mettiamo che questo sia il polso, eh? io ovviamente l'ho chiusa a polso. Infiliamo la nostra uh, man mano, il nostro braccio, ecco nella, uh, nella manica. Ci fermiamo più o meno a questa altezza, quindi a due centimetri più o meno dal polso. Se voi invece volete per sicurezza avere la manica un po' più lunga, potete tranquillamente arrivare al polso e poi iniziare la chiusura. Io so che devo diminuire più o meno della metà delle maniche, perché guardate quante, maniche, quanta, quante maglie mi avanzano se voglio le posso anche contare ma so già che sono per me sono la metà quindi potete eh, fare le diminuzioni in uno o due giri io li farò in un giro solo in questo modo e qui avremo apertura e chiusura del lavoro quindi cosa faccio? prendo la mia manica mi alzo con due catenelle, io alzo sempre con due catenelle, nella stessa maglia faccio la maglia alta perché la giuntura si vedrà meno. Ora la prossima, entro, chiudo a metà, entro nella maglia dopo, chiudo a metà, chiudo tutto insieme, nuovamente, entro nella maglia successiva e chiudo a metà ricarico il filo, nella maglia successiva chiudo a metà e chiudo tutto insieme, così vedete ci stiamo già mangiando una maglia alla volta e facciamo questo per tutto il giro, quindi chiudo a metà, entro nella prossima maglia, chiudo a metà, chiudo tutto insieme di nuovo prossima maglia, chiudo a metà, nella successiva ancora a metà e chiudo tutto insieme vedete che iniziamo a stringere la nostra manica quindi proseguo per tutto il giro in questo modo e a fine giro vi faccio vedere come si chiude sono arrivata all'ultima maglia mi rimane singola io la lavoro singola non la salto se no mi rimane il buco dopodiché entro sotto la prima maglia lavorata quindi nella catenella della prima maglia lavorata e chiudo con una maglia bassissima come potete vedere adesso non si vede molto si vedrà sicuramente al prossimo giro abbiamo drasticamente stretto la nostra manica ricordo a chi vuol fare la manica corta che mh, dovrà prendere appunto la misura dell'avambraccio eh, o comunque nel punto dove deve chiudere e calcolare quante maglie toglierle quindi magari non eh, come ho fatto io tutti tutte diminuzioni ma se sa che deve fare 6-7 diminuzioni le fa distribuendole un po' in modo eh, casuale ma non tutte raggruppate sulla eh, manica ora noi dovremmo iniziare il polsino giusto quindi che cosa facciamo ci alziamo con due maniche e andiamo a lavorare tutte le maglie lavorate a maglia alta quindi adesso si vedrà veramente quanto abbiamo stretto perché perché eh, ancora non si vede mentre nel giro che faremo adesso si vedrà veramente di quanto abbiamo stretto la nostra eh, manica se rimane un pelino larga non preoccupatevi perché allora non deve rimanere larghissima, però deve rimanere eh, piuttosto stretta, ma se non rimane comunque aderentissima al polso non vi preoccupate perché la maglia a coste stringerà ulteriormente la lavorazione. Quindi non preoccupatevi perché stringe parecchio. Quindi io vado avanti fino a fine giro e poi iniziamo la maglia a coste. Siamo arrivati a fine giro, guardate di quanto si è stretta la nostra manica. Ed è giusto così, perché eh, con la manica lunga ma anche con la manica corta fa un po' di palloncino. È veramente molto carina. Ora chiudiamo il giro e iniziamo la maglia a costa 1 ad uno. Io di maglia a costa uno ad uno ho fatto sei giri senza contare ovviamente il giro di preparazione che è questo quindi questo giro non lo contiamo chiudiamo e iniziamo da qui a fare la maglia a costa quindi mi alzo con due catenelle in questo caso la considero proprio come maglia e la considero come maglia in costa retro Ora andiamo a fare quella in costa davanti, allora avvicino un attimo la uh, camera, avvicino così potete vedere bene. Allora ho fatto le mie due catenelle, magna, ehm, maglia sull'uncinetto, ora sposto col dito un po' avanti la prossima maglia e ci passo dietro in questo modo, vedete l'ho proprio trapassata da dietro così e faccio la mia maglia. La successiva sarà presa da dietro, quindi carico, entro tra la maglia appena lavorata e quella che devo lavorare e faccio così. Se io tengo ben forte esce bene il filo e quindi ecco qua che è venuta la costa retro. Ora rifaccio la costa avanti, quindi filo sull'uncinetto, passo dietro alla maglia, vedete la maglia mi rimane sull'uncinetto sul davanti, carico, esco e concludo la maglia alta, costa retro, filo sull'uncinetto, vedete tra la maglia che ho già lavorato entro da dietro, cavallo davanti, quindi la maglia me la ritrovo sul retro dell'uncinetto, esco, se tengo bene stretto esce anche agevolmente il primo giro potrebbe essere un po' disagevole ma poi ehm, lavorando maglia su maglia sono già spostate e si lavora meglio quindi di nuovo faccio in modo che la maglia sia lavorata da davanti nuovamente la maglia lavorata da dietro nuovamente lavorata da davanti nuovamente, vedete, lavorata da dietro, vedete che la maglia rimane dietro, faccio così, tiro fuori il mio filo, di nuovo davanti, di nuovo dietro, di nuovo davanti, mi sono spostata un pochino dal centro, scusatemi, di nuovo dietro. Di nuovo davanti di nuovo dietro vedete entro proprio da dietro scavallo la maglia che devo lavorare e così poi tengo bene la maglia stretta vedete che riesco ad uscire fate questo per tutto questo primo giro Ecco qui il primo giro a coste. So che non si vede bene all'inizio, specialmente con questo filato che devo dire la verità. Pensavo si vedesse meglio, ma mm, no, anche no. Se come a me vi mancava una maglia, infilatevi nella prima e comunque dovete chiudere con una maglia in costa davanti. Quindi in realtà io ho chiuso giusto perché questa è in costa retro, la prossima vedete mi infilo proprio sotto alle due catenelle e la faccio in costa avanti, perché Perché io poi dovrò eh, agganciarmi alla costa retro, quindi entro e non entro più nella catenella della maglia, prendo proprio la maglia, questa vedete c'è il foro delle due catenelle. Mi infilo nel foro delle due catenelle. Faccio la maglia bassissima. Che mi è scivolata, eccola qua. Quindi faccio la maglia bassissima ok? di nuovo 2 catenelle vi aggancerete sempre alle 2 catenelle della maglia bassissima quindi non alla prima maglia ma alle 2 catenelle che risulteranno in costa retro ora sarà più facile lavorare perché? perché le maglie sono già naturalmente spostate quindi filo sull'uncinetto vedete che questa sporge in avanti sporgendo in avanti vi verrà più facile eh, prenderla quindi lavoro come si presentano le maglie, quindi quelle lavorate in costa avanti, le lavoro in costa avanti, quelle lavorate in costa dietro, vedete che rimane più, de più dentro, nella, guardate, ve lo avvicino un pochino alla, alla camera, vedete che rimane proprio dentro? rimane incastrata dentro questo è un, un filato un po' pelosetto si vede benissimo comunque questa voi sapete che la dovete prendere da dietro e non risulterà più difficile come prima perché la maglia è già spostata indietro quindi di nuovo quella avanti la lavoro avanti quella dietro la lavoro dietro quella avanti la lavoro avanti quella dietro la lavoro dietro quindi andrò avanti così questo è il secondo giro fino ad arrivare a sei giri quindi dopo sei giri se volete farne qualcuno in più perché vedete che la manica eh, era un po cortina e volete allungarla ancora potete anche fare più di sei giri è la vostra eh, diciamo discrezione io vi consiglio se la fate a manica corta di non fare 6 giri ma farne 3 perché non è bellissimo da vedere un bordo alto sulla manica corta quindi ehm, vi consiglio di farne 3, 4 ma non arrivare a 6 mentre se invece volete un bel polsino alto potete andare avanti tranquillamente ora vi spiego il collo perché questo è finito cioè, nel senso che una volta che voi siete arrivati alla fine non fate altro che chiudere il lavoro con una maglia bassissima sull'ultima maglia adesso ve la faccio vedere comunque e poi eh, chiudete e, eh, tagliate e nascondete il filato sono arrivata alla fine del giro vedete mettiamo che io abbia fatto 6 giri ripeto questo è un campione quindi non è necessario che io faccia esattamente quello che ho fatto sull'originale qua ci sono le due catenelle iniziali entro Maglia bassissima, catenella di sicurezza, tiro, taglio lasciando un filo abbondante, più lo lasciate abbondante meglio riuscite a nasconderlo. E come vedete guardate la manica da quanto era larga adesso quanto è diventata stretta quindi eh, il bordo a coste man mano va stringendo ulteriormente ora vi faccio vedere l'originale questo è l'originale, come potete vedere l'effetto della manica è questo vedete? rimane che stringe molto bene anzi rimane un po' di arricciatura anche e eh, il polsino è fatto da sei giri e verrà esattamente così eh, con una costa avanti, una costa retro, una costa avanti e una costa retro dopodiché eh, quando avete finito andate a nascondere il filo ed è tutto perfetto il collo eh, non ve lo faccio rivedere perché è la stessa cosa ora sullo scuro magari non si vede però vi assicuro che è così dovete fare sempre un giro di maglia alta che è quello di preparazione in questo caso io ho fatto solo 3 giri di 3 eh, o 4 vediamo scusatemi 1 2 3 4 giri di eh, collo senza contare ovviamente il primo giro di maglia alta la maglia alta visto che mm, dovrete stringere un pochino il collo io nel raglan ho messo una maglia una maglia e una maglia nei fori del, rag del raglan quindi ne ho messo solo una e non due, perché non volevo allargare, volevo che il collo stringesse ulteriormente. Quindi ho fatto praticamente tre diminuzioni da questo lato e tre diminuzioni da questo lato. Idem dietro, tre e tre diminuzioni. Quindi già il collo tendeva a stringere. Tenete presente eh, che se già è Adattissimo alla vostra taglia, non stringetelo troppo, altrimenti poi non ci entrate più con la testa. Anche se, come vedete, eh, il punto eh, costa uno a uno è elastico, quindi ci entrate tranquillamente. Non è un problema. Questa è l'originale della maglia. Vedete. È veramente molto molto bella come mh, potete immaginare ho dovuto registrare eh, su campione perché eh, questo blu è molto scuro e quindi eh, risultava anche difficile poi eh, farvi vedere bene i punti ricordate sempre che i giri si calcolano sia per quanto riguarda il busto sia per quanto riguarda la manica i, i, i giri li conterete lavorando a spirale eh, non avrete una um una chiusura e un'apertura userete il raglan come ehm, come calcolo quindi la punta l'ultima punta del raglan l'ultimo buco sarà quello dove eh, inizierete a contare quindi questo sarà il primo giro il secondo il terzo il quarto il quinto e ricordatevi sempre di, apir, di aprire e chiudere perdonatemi se mi impapero un attimo di aprire e chiudere il giro sempre dove avete aperto la prima volta quindi lasciate non nascondete subito il filo lasciatelo penzolante così voi capite che quello è eh, l'apertura quindi se qua io non avessi ancora messo via i fili ci sarebbe il filo penzolante quindi quello eh, di inizio giro quello che poi io ho nascosto e saprei che è da questo lato che ho iniziato eh, il giro a spirale e quindi so che se io faccio un giro intero e ritorno qua anche se la spirale è comunque un giro intero, quindi verrà dritto, altrimenti rischiate che la maglia rimanga leggermente storta. Detto questo, io spero veramente che questa maglia vi sia piaciuta. Qua c'è un filo che ho tirato e che devo ritirare dentro, guardate. Poi dite che io non sbaglio mai, sbaglio anch'io. Eh. Guardate questo filetto, ecco, questo filetto è un filetto che <ride> devo aver chiuso male eh, devo averlo nascosto male ed è saltato fuori da qua quindi dovrò poi, ecco qua, tirarlo dentro e nasconderlo meglio quindi anche eh, sbagliano anche le youtubers non, uh, se sbagliate qualcosa non vi meravigliate perché è uguale per tutti nessuno escluso io spero che questo tutorial sia stato il più breve e coinciso e eh, facile da seguire possibile ehm, vi do appuntamento al prossimo tutorial vi ricordo che eh, ho usato il filato colora 500 di merceria italia artisan e vi ricordo e ringrazio la mia amica ombri perché è lei che mi ha dato l'idea del fondo svasato quindi del ripetere ecco, il disegno del raglan sul fondo per poter allargare il fianco quindi è stata eh, una sua idea, l'avevo vista su una sua maglia, mi era piaciuta e l'ho replicata quindi comunque la mia fonte di ispirazione è stata Ombri naturalmente poi eh, sulla copertina leggerete il nome completo ma io la ringrazio e le mando un bacione grande per avermi dato questa idea che mi è piaciuta tantissimo come vedete sotto non è rifinito finisce proprio esattamente a maglia alta ed è giusto che sia così perché deve essere largo quindi non deve avere un bordo io vi mando un bacione grande al prossimo video che spero sia prestissimo tanti saluti da Luci ciao a presto